il ritorno del Signore è vicino Amen. questo canto è bello perché percorreva tutte le fasi di Gesù fra cui l'ultima è quella che succederà fra poco, non sappiamo quando il ritorno di Gesù non sappiamo la data, non sappiamo l'ora non sappiamo il momento però sappiamo che il ritorno di Gesù è vicino Amen. però prima che Dio ritornerà Dio darà alla sua Chiesa e alle persone della Chiesa un'unzione differente. E di questo ne parliamo questa sera, parliamo di un'unzione differente. Perché esistono dei differenti livelli di unzione per i credenti, se non lo sappiamo, e ce n'è una particolare che porta miracoli, meraviglie straordinarie, però è riservata a coloro che obbediscono e coloro che si arrendono completamente nelle mani del Signore vogliamo leggere Esodo capitolo 4 dal verso 1 al verso 9 poi leggeremo il capitolo 8 dal verso 16 al verso 19 esodo capitolo 4 dal verso 1 al verso 9 Mosè rispose e disse ma ecco essi non mi crederanno e non ubbidiranno la mia voce perché diranno l'Eterno non ti ha passo l'Eterno quindi disse che cos'è quello che hai in mano? egli rispose un bastone l'Eterno disse gettalo a terra egli lo gettò a terra ed esso diventò un serpente davanti al quale Mosè fuggì. allora l'Eterno disse a Mosè stendi la tua mano e prendilo per la cura egli stese la mano e lo prese e nella sua mano esso divenne un bastone questo farai, disse l'Eterno, affinché credano che l'Eterno, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ti passo. L'Eterno gli disse ancora: ora metti la mano nel tuo seno, ed egli mise la mano in seno e poi la ritrasse, ed ecco che la mano era lebrosa e bianca come la neve. L'Eterno gli disse rimetti la tua mano ancora nel seno. Egli mise la sua mano in seno e poi la ritrasse dal seno ed ecco che era ritornata come la sua carne. Ora verrà che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno. Ma se non crederanno neppure a questi due segni e non ubbidiranno alla tua voce, tu allora prenderai l'acqua del fiume, la verserai sull'asciutto e l'acqua che avrai preso dal fiume diventerà sangue sull'asciutto capitolo 8 dal verso 16 al verso 19 l'Eterno disse quindi a Mosè via ad Arone, stendi il tuo bastone e percuoti la polvere della terra ed essa diventerà zanzara, zanzare per tutto il paese d'Egitto. ed essi fecero così Aaron stese la sua mano con il suo bastone percosse la polvere della terra e ti furono zanzare sugli uomini e sugli animali Tutta la polvere della terra diventò zanzare in tutto il paese d'Egitto. Ora i mali cercarono di fare lo stesso con le loro arti occulte, per produrre le zanzare, ma non poterono. Le zanzare ne furono dunque sugli uomini e sugli animali. Allora i mali dissero a faraone, questo è il dito di Dio, ma il cuore del faraone si indurì ed egli lo loro ascolto, come l'Eterno aveva loro detto. A me, questo è il dito di Dio. Dio da segnali, da segnali che accompagnano l'unzione, da segnali che accompagnano i servitori di Dio. Sapete, molto spesso che noi abbiamo bisogno di segnali. Vogliamo dei segnali. E ci sono state ricordo nella mia vita, momenti particolari in cui ho chiesto segnali veramente strani, veramente pazzi. Ricordo una volta che stavo facendo una preghiera di intercessione in una chiesa tutte le mattine. Immaginate che ogni mattina mi alzavo alle 5 per poter andare a 30 km di distanza, 40 km per poter fare questa periodo di intercessione, condurre questa periodo di intercessione e poi ritornare alle, per le 7.30 dovevo trovare fuori al negozio per poter iniziare l'attività lavorativa. E questo ci tutti i giorni chiesa diciamo era abbastanza grande, ma alla fine la mattina a fregare ci ritrovavamo sempre io e un altro fratello, al massimo io e altri due fratelli. E quindi una mattina io ero proprio arrabbiato, e disse signore, non è possibile questa cosa. No signore, questa mattina tu ti devi mandare 25 persone. Se no significa che questa preghiera, ce la vediamo alla mezzo. E quindi la mattina io arrivai là, c'era questo fratello che mi stava aspettando e iniziava a vedere che io mettevo le segna e mi si 25 sedie e mi guardò e disse, Vincenzo, tu sei pazzo e qua quando è stato il momento che eravamo non due o tre eravamo quattro persone, noi si vendi 25 sedie e se non ti preoccupare tempo che disse, non ti preoccupare, iniziano entrare le persone Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. e qui non guardava, non guardava le sedie ognuno veniva e si serviva su una sedia, su una sedia, su una sedia, su una sedia e diceva, dice, fate, io non so perché, però stamattina mi sono alzato e dovevo venire la preghiera. Un altro io non so come mai, sto con la febbre, però questa mattina sono qua alla preghiera. E lui dice, io non so perché. Io a me non gli dice, io non so perché. <ride> perché abbiamo bisogno spesso di segnare E i segnali accompagnano l'illusione. Però man mano che crescono l'illusione, crescono anche i livelli di segnali questo è successo anche con Mosè, Mosè stava ricevendo una chiamata da parte di Dio doveva far uscire dall'Egitto due milioni di persone e la prima cosa che Mosè pensa è a me non mi crederanno io adesso gli vado a dire Dio mi ha parlato e la gente mi diceva tu sei pazzo Dio parla, Dio, Dio chiama, Dio fa, sicuramente non mi crederanno e allora dice Signore come devo fare? E Dio gli dà dei segnali degli inizi di segnali <ride> E i primi segnali di vita sono un bastone che diventa un serpente, una mano che diventa bianca. E gli anziani credettero in questi segnali. Però il Faraone non credette perché? Perché quando Mosè andò dal Faraone con col bastone, i maghi dice la Bibbia che fecero la stessa cosa, anche se poi il serpente di Mosè si mangiò gli altri serpenti. Poi fece la mano bianca, fece la stessa cosa, poi fece con, con l'acqua, il vesi divenne, l'acqua dal fumo divenne sangue e i fecero fecero la stessa cosa. Però arrivò un momento in cui Dio iniziò a far crescere questi segnali, iniziò a far crescere l'inizio di Mosè. E quindi Mosè, andando avanti con la storia, fa dei miracoli ancora più grandi. Prende un bastone colpisce la terra. E la terra diventa il zanzara. A questi punti i mani cercano la spugna, dice, mi dispiace, quando non lo possiamo fare? Questo è il dito di Dio. Amen. Questa sera stiamo dicendo una cosa molto importante, che Dio ci sta portando ad un livello di unzione più alto. Un livello di unzione in cui le persone diranno, non è più il caso, non è più una possibilità, questo è il dito di Dio. Perché Dio farà cose che saranno impossibili per gli esseri umani. Amen. E le stiamo già vedendo. Quando la Bibbia parla del dito di Dio, della mano di Dio, sta parlando dello Spirito Santo. Sta parlando dell'unzione. Sta parlando dell'unzione speciale. Infatti nel Nuovo Testamento tu leggi da parte che Gesù dice io scaccio i demoni col dito di Dio, dall'altra parte dice io scaccio i demoni per lo Spirito Santo di Dio. Quindi da questo capisci che il Dio di Dio, è lo Spirito Santo di Dio. Però è un'unzione speciale, un'unzione speciale. I che a un certo punto disserono questo non è un come noi, questo non è un truffatore come noi, questo c'ha qualcosa in più. Questo c'ha l'unzione un di Dio. C'ha Dio con lui. Amen. Questa è l'unzione un speciale che Dio diede a Mosè. E sapete un'unzione rappresenta il potere di Dio, la presenza dello Spirito Santo, però è qualcosa di graduale. Quando Dio ti chiama, ti unge, ma non ti dà subito un'unzione incredibile. Iniziano piano piano, prima dei segnali piccoli, poi dei segnali più grandi, fino ad arrivare al momento che si vede il dito Anche quando tu ti converti, quando tu quando tu credi è la stessa cosa. Efesini, capitolo 1, verso 13, dice lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Quando tu credi lo Spirito Santo viene e ti sigilla dentro di te. Tu non sei più la stessa persona, sei differente, sei diverso. Dentro si è cambiato qualcosa. E quando vai dagli altri e parli con gli altri la gente ti vede e dice, oh no, tu sei diverso, è successo qualcosa. Che cosa è successo? Dice, io ho accettato il Signore, ho creduto nel Signore Gesù. E la gente cosa gli dice? Ti hanno fatto il lavaggio del cervello, hai perso la testa. Questa è una mia unzione. E tu, quando c'è questa unzione che vuoi parlare gli altri di Gesù, però la gente non ti prega. Il battesimo dello Spirito Santo ti serve per parlare agli altri di Gesù e parlarne con potenza. Il battesimo dello Spirito Santo serve per servire. Mentre la bibliografia di è qualcosa che riguarda te personale, un cambiamento, qui c'è qualcosa che riguarda il servizio. Anche Filippo, in atti capitolo 8, vedi che Filippo predica in Samaria, tutta la Samaria si converte ci sono dei miracoli grossi che operati per le mani di Filippo però non erano abbattesati di Spirito Santo deve venire Pietro l'apostolo per pregare e loro ricevettero un livello di unzione superiore avevano già venuto già erano fra le collette nella chiesa di c'era Filippo che faceva i miracoli però non stavano ancora servendo il Signore ma arrivare arrivano a un livello di unzione più alto l'unzione cresce Cosa dobbiamo fare noi affinché l'unzione cresca nella nostra vita? Vogliamo che l'unzione cresci. Vogliamo che funzioni a tal punto che la gente dice non è possibile che ti hanno fatto lavorare del cervello. Non è soltanto che parli di lingua perché magari è un no. Questo è proprio il dito di Dio. sapete, nella Bibbia viene parlato tanto della relazione come di un incenso che sale verso Dio come un profumo che sale verso Dio e quando dovevi studiare che cos'è l'incenso quell'incenso speciale che loro facevano studi e scopri che una pietra che si trovava sotto il Mar Rosso e questa pietra aveva una caratteristica veniva polverizzata, diventava come sabbia e quando si accendeva, profumava fuggire i serpenti e gli scorpioni. L'incenso, l'adorazione fa fuggire i serpenti e gli scorpioni. E quando sei una persona che cerchi il Signore, che adora il Signore dentro il tuo cuore, nella tua vita, i serpenti e gli scorpioni fuggono da te. Anche nella Bibbia trovi una cosa simile quando per esempio Saul aveva perso lo Spirito di Dio e dice la Bibbia dice che un cattivo spirito da parte di Dio veniva attaccava Saulo e Saulo non poteva più riposare è vero quindi cosa successo? è arrivato tardi e la Bibbia dice che quando il cattivo spirito da parte di Dio investiva Saul Davide prendeva l'arpa e la suonava allora Saul si sentiva risollevato, stava bene e il cattivo spirito si allontanava da lui. Amen. Amen. La nostra adorazione davanti al trono di Dio, la nostra moda davanti a Dio, mette in fuga i serpenti e gli scorpioni. E quando noi iniziamo ad avere un cuore che di cerca Dio, che adora Dio, allora ecco che il nostro livello di illusione sale. E il livello di illusione che i demoni non si possono neanche avvicinare. Questa è una cosa che io non capivo però. All'inizio a me mi succedeva una cosa strana che a volte io camminavo per strada e non stavo pregando, ma le persone si manifestavano per strada perché c'era un livello di adorazione che porta un livello di illusione al più alto. A me. La seconda cosa che fa crescere la tua illusione è la costanza. Puoi leggere nella parola di Dio che per un anno intero ad Antiochia c'erano tanti discepoli che si ragionavano per un anno intero si ragionavano con la chiesa Paolo e Pallaro e ammestrarono un gran numero di gente e per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani Paolo e Pallaro arrivarono lì però iniziarono a lavorare con costanza per un anno intero, per un anno intero lavorando, lavorando, lavorando e cosa succede? Capitolo 13, nella chiesa di Antiochia vi erano profeti, Barbara, Simone, Niger, tutti quanti e Saulo. E mentre celebravano i servizi al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetevi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Loro lavorarono per più di un anno con costanza, insegnando, pregando e ministrando come profeti, perché avevano un'unzione da profeti. Profetizzarono ministrando però aveva un momento che Dio vide la loro costanza e di stesso riporta ad un livello di unzione più alto e tu puoi leggere il capitolo 9 dice gli apostoli Barnaba e Paolo mm. Dio gli aveva dato un livello di unzione apostolico mm. perché aveva visto la loro costanza nonostante i problemi nonostante le difficoltà nonostante le persecuzioni loro erano costanti e Dio gli fece passare ad un livello di unzione più alto perché quando noi siamo costanti, nonostante la prova, quando siamo determinati, e quando seguiamo quello che Dio dice, nonostante tutto quello che succede, senza fermarci mai, e allora lì Dio vede che noi siamo pronti. Se siamo fedeli nelle piccole cose, Dio ci costituirà sulle grandi cose. E la terza ragione è quando siamo ubbidienti. Paolo era arrivato in una città, in cui c'erano grandi problemi, grandi difficoltà, e il Signore dice a Paolo non temere ma parla e non tacere perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male perché io ho un grande popolo in questa città così è che rimase là per un anno e sei mesi insegnando loro la parola di Dio qua Paolo era arrivato a Corinto con tanti problemi tante difficoltà e stava pensando di andassene però fu obbediente al Signore il Signore disse parla, parla, parla non tacere, parla parlo e tu vedi come Paolo fu obbediente, lui voleva andare in Asia, però lo Spirito Santo lo manda in Macedonia e lui va dove dice lo Spirito Santo voleva fare una cosa, però diceva lo Spirito Santo gli avrebbe detto e Paolo si fermò, Paolo fu obbediente perché tu vuoi anche essere costante in quello che fai, lo vuoi anche ricercare, ma se non sei obbediente a quello che Dio ti dice, non potrai mai entrare in un livello di unzione molto alto, perché Dio non ti porta in un livello di unzione che tu dopo puoi disubidire e fare una brutta fine da te Quindi Dio dà un livello di unzione più alto a coloro che lo ubbidiscono, coloro che sono obbedienti a lui. Allora, Paolo fu obbediente, e se noi siamo obbedienti Dio ci porterà a un livello di unzione più alto, i discepoli anche predicavano il nome di Gesù, a un certo punto arrivano gli scrivi farisei, dicono, voi non dovete più predicare, li picchiarono, li sono in carcere. Però Pedro disse a chi dobbiamo ubbidire secondo voi, agli uomini o a Dio? Per quanto riguarda noi, noi continueremo a predicare la parola di Dio. A me Furono obbedienti. E tu vedi che quando loro furono obbedienti? Dice la Bibbia che miracoli straordinari succedevano per mano di Paolo e di Pietro, al punto che l'ombra di Pietro guariva le persone, al punto che prendevano l'asciugamano con cui Paolo si asciugava, lo mettevano sui letti delle persone malate, le persone venivano liberate e guarite. Non c'era nemmeno bisogno di pregare, bastava i fazzoletti. cosa significa un livello di unzione che dice questo è il dito di Dio Immagina di arrivare a questo livello di unzione e domani mattina la gente fa così perché c'è una persona che magari ha bisogno di essere liberata Quando lì, gli buttano il fazzoletto, e si manifesta che non è liberato stiamo andando a conto che significa il dito di Dio Dio così fece con Mosè e anche l'ovale vuoto che noi stiamo vendendo, non stiamo facendo in ubbidienza a quello che Dio ci ha detto. Non lo stiamo facendo perché lo vogliamo fare noi, ma lo stiamo facendo perché Dio ha detto questo. E ha detto che attraverso ci sarà una crescita dell'unzione della Chiesa. Perché c'è un'unione di freni quando tu ti arrendi a Dio, a quello che lui vuole fare. Atti capitolo 5 verso 32 dice, di queste cose noi siamo testimoni come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che Gli ubbidiscono. Se tu obbedisci a Dio, Dio ti darà lo Spirito Santo, ti darà più Spirito Santo. Un giorno una donna fu a predicare in un paese, fece una grande crociata, ci sono moltissimi miracoli, e la donna pregò e disse, Signore perché ho visto questi grandi miracoli in una maniera così esagerata? E Dio rispose, disse, io prima di te ho chiamato 50 uomini per venire a predicare in questa nazione ma nessuno è venuto meno allora adesso che tu sei stato ubbidiente e sei venuta io ti ho dato funzione di quei 50 uomini che non sono venuti perché Dio benedice coloro che gli ubbidiscono Amen. e Dio sta cercando persone, uomini chiese che si arrendono in maniera assoluta a Dio che non dicano no a quello che Dio dice, ma che si arrendano totalmente, perché Dio vuole dare un livello di illusione così alto che la gente dirà non è possibile. Questo è il dito di Dio. L'uomo di Dio che si chiamava Moody disse un giorno una cosa, dice il mondo deve vedere quello che Dio può fare con un uomo che è pienamente consacrato a di Dio. E con l'aiuto di Dio il mio obiettivo è di essere un uomo. Ripeto. In modo di vedere quello che Dio può fare con un uomo pienamente consacrato. E con l'aiuto di Dio con uomo, voglio essere un e vito di Dio. Dio sta cercando persone radicali, persone che si vogliono conservare lui. E quindi vogliamo avere adesso un momento per adorare Se tu vuoi un'estruzione, allora io voglio operare per te questa sera. Andiamo adorare il Signore. A me?